Il Reading Performance Test o Report mira a stabilire se le alterazioni visuo-percettive nel caso fossero state riscontrate con i test descritti nelle precedenti sezioni influiscono sulla funzione lessicale del bambino in esame. Il presupposto teorico su cui si basa l'esame è il seguente. In presenza di dominanza oculare motoria inadeguata, magari associata a a dominanza oculare sensoriale debole, una maggiore separazione tra le lettere dovrebbe minimizzare l'oscillazione della fissazione. Parimenti, se il crowding, dunque lo spazio critico, è aumentato per eccessiva anisotropia verticale, allora una maggiore separazione tra le lettere dovrebbe minimizzare o annullare il mascheramento reciproco tra i caratteri. Quale che sia il difetto, intuitivamente, sulla base di questi presupposti, il dislessico visivo dovrebbe risentire della dilatazione della stringa lungo l'asse orizzontale, mentre il normo lettore o il dislessico non visivo no. Il report, dunque, è un test in grado di misurare la variazione della performance di lettura in funzione del livello di contrazione della stringa. I parametri stimati sono velocità ed accuratezza, intesa come numero di errori di lettura. Il report prevede la presentazione di stringhe lessicali più o meno contratte, con intervallo tra i caratteri variabile da 0.2 a 0.51 gradi. Il report fornisce indicazioni sulla velocità ed accuratezza di lettura in condizioni lessicali standard, cioè con intervallo tra i caratteri pari a 0.4 gradi, e da diverse distanze interlettera, per indagare se le eventuali alterazioni visuo-percettive riscontrate influenzano la funzione lessicale del bambino in esame. Il test stima inoltre l'estensione dello spazio critico durante il compito lessicale e valuta la presenza o meno di un effetto compensatorio per aumento dello spazio tra i caratteri, calcolando, in caso affermativo, il guadagno lessicale ottenibile mediante procedure di compenso sullo spazio visivo. Questo è l'aspetto di un printout. Nella parte superiore sono raffigurati i grafici, gli indici e gli indicatori relativi alla prova alle parole. Nella parte inferiore, quelli relativi alla prova alle non parole. Ciascuna delle due parti consta di due grafici. Quello di sinistra rappresenta la velocità di lettura, espressa come reading rate in sillabi al secondo e riportata in ordinata, in funzione della dilatazione della stringa lessicale riportata in ascissa a partire da un valore di massima contrazione dello spazio interlettera, 0,2 ⁇ fino ad un valore di massima dilatazione dello spazio interlettera, 0,51 ⁇ La stima Comprende dunque anche lo spacing tra i caratteri, normalmente utilizzato nei testi delle scuole elementari, vale a dire 0,4 gradi. Ciascun punto sul grafico corrisponde alla migliore velocità di lettura registrata per quel determinato intervallo di spacing. Si osservino poi i tre tracciati rossi puntinati. Quello superiore corrisponde all'andamento della velocità di lettura nel coetaneo normolettore. Quello intermedio delimita la prima deviazione standard al di sotto della performance media. Quello inferiore, infine, delimita la seconda deviazione standard al di sotto della performance media. In questo esempio si osservi come la velocità del bambino, chiaramente deficitaria, tende a migliorare fino a raggiungere un picco al valore di spacing di 0.28 per poi diminuire ed assestarsi. Il grafico di sinistra, dunque, rappresenta la tendenza generale della performance lessicale del bambino in funzione della separazione tra i caratteri. Subito dopo aver acquisito i dati, il report verifica la presenza di eventuali outlayers e, nel caso li rinvenisse, provvede automaticamente ad escluderli. Le due rette, infine, si riferiscono all'analisi di correlazione, rappresentando dunque i corrispettivi indici di regressione che verranno descritti tra poco. Il grafico a destra, definito departure, enfatizza invece le differenze nella velocità di lettura relativa ai singoli valori di spaziatura. In altre parole, nel normo lettore le variazioni di performance sono in massima parte comprese entro l'intervallo, definito intervallo di departure, delimitato dai due tracciati rossi puntinati, superiore ed inferiore. La variazione del trend nel soggetto in esame è raffigurata dalla linea spezzata scura, che dovrebbe dunque restare compresa entro l'intervallo di departure. In questo caso si osserva come la performance a 0,28 gradi oltrepassa il limite superiore, ad indicare che a questo livello di spacing il soggetto ha letto più rapidamente di quanto atteso in un normo lettore. Il significato di questo tipo di reperto è in fase di studio. Resta il fatto che una tendenza troppo irregolare della performance ben evidenziata nel grafico di departure deve far sospettare la presenza di una componente artefattuale tale da rendere poco attendibile l'esame. Ne è un esempio il trend riportato nel grafico di departure alla prova alle non parole. La porzione del printout sotto i grafici fornisce una tabella, una serie di indici e due indicatori sotto forma di semafori. Per quanto riguarda la tabella, la prima linea riporta la velocità di lettura per ciascun valore di spacing testato, si riferisce dunque al grafico di sinistra. La seconda linea riporta invece l'entità dello scostamento rispetto allo spacing di riferimento che è, ricordiamo ancora, 0.4 gradi per ciascun valore di spacing testato, si riferisce dunque al grafico della departure. Al di sotto della tabella sono riportati gli indici d'esame. Questi sono Il Cumulative Reading Rate, o CRR. Il CRR esprime la performance globale registrata nel bambino, espressa sia come numero di sillabe al secondo più relativa a deviazione standard, che come Z-score, ovvero come numero di deviazioni standard al di sotto della media normativa. Il Total R. Il total r è il coefficiente di correlazione riferito all'intero intervallo di anisotropizzazione. Adesso è associato il valore di significatività statistica p, da cui si estrapola la presenza o meno di un'indicatività clinica. r è considerato clinicamente indicativo solo se ha un valore positivo, vale a dire se indica una tendenza migliorativa con l'aumento della separazione tra i caratteri. Se è al contrario pur rivelando una correlazione consistente, mostra una tendenza peggiorativa evento in controtendenza con le basi teoriche del tetra e di dati riportati in letteratura, non viene considerato clinicamente indicativo. Tralasciando le spiegazioni su questo aspetto statistico, basta sottolineare che un valore di R clinicamente indicativo indica che aumentando la distanza tra i caratteri, la velocità di lettura aumenta più di quanto atteso nel soggetto normolettore, ed in questo caso il valore di P è sottolineato. Questa eventualità, evidentemente, depone a favore dell'effetto di un'alterazione viso percettiva sulla funzione lessicale. Un valore di R non clinicamente indicativo indica invece che aumentando la distanza tra i caratteri la velocità di lettura non aumenta o non aumenta più di quanto atteso nel soggetto normolettore ed in questo caso il valore di p è messo tra parentesi questa eventualità evidentemente depone a sfavore dell'effetto di un'alterazione visuo percettiva sulla funzione lessicale anche nel caso in cui questa fosse stata rinvenuta agli altri esami del protocollo TETRA peraltro nell'interpretazione finale del caso clinico una tendenza migliorativa sebbene non clinicamente indicativa, deve essere contestualizzata alla luce dei risultati ottenuti agli altri esami. In questo caso, peraltro, è possibile che la tendenza migliorativa si abbia solo a partire dall'intervallo di riferimento. Un trend questo che al total R, calcolato come abbiamo visto sull'intero spettro di anisotropizzazione, può sfuggire. A verificare questa eventualità provvede lo Spreading R. Lo Spreading R è il coefficiente di correlazione calcolato solo a partire dall'intervallo di riferimento, dunque non su tutto lo spettro di anisotropizzazione. Dello Spreading R è fornito il coefficiente di correlazione, ma dato il numero esiguo di punti sul quale è condotta l'analisi statistica, si è preferito stimarne l'indicatività clinica sulla base del coefficiente di dipendenza della retta di regressione. In altre parole, sulla base dello slope, contraddistinto dalla lettera S. L'interpretazione dello Spreading R è comunque analoga a quella del Total R. Per cui, se la pendenza della retta di regressione, slope o S, è maggiore di un certo limite, allora l'aumento della velocità di lettura con l'incremento dello spacing tra i caratteri a partire dalla distanza interlettera di riferimento è maggiore rispetto a quella attesa nel normo lettore. Anche questo riscontro deporrebbe a favore della compresenza visuo-percettiva nella disabilità lessicale. Se lo spreading R è clinicamente indicativo. La S è riportata sottolineata. Se la performance lessicale aumenta con l'aumento della distanza tra i caratteri, è lecito presumere che il bambino in esame tragga beneficio da testi con crenature aumentate rispetto a quella solitamente adottata. Sulla base dei dati ottenuti al report, il GAIN è quell'indice che misura di quanto aumenterebbe la velocità di lettura del bambino se utilizzasse dei testi maggiormente crenati. La stima è fornita in sillabe a secondo ed in guadagno percentuale rispetto alle condizioni lessicali con spacing ordinario. Il GAIN inoltre fornisce una stima della distanza interlettera ottimale, quella cioè che massimizza tale miglioramento. In questi casi, infatti, se un aumento di spacing troppo limitato potrebbe non consentire di sfruttare appieno il vantaggio offerto dal meccanismo di compenso, un aumento eccessivo potrebbe sortire l'effetto opposto a quello atteso, obbligando il paziente a compiere un numero di movimenti saccadici superiore a quello necessario. Il gain è da tenere in considerazione in presenza di total R e spreading error positivi, soprattutto se clinicamente indicativi. In questo esempio, in presenza di uno spreading error clinicamente indicativo, aumentando la spaziatura da 0.4 a 0.47 si è registrato un aumento della velocità di lettura di 0.75 sillabe al secondo, vale a dire di quasi il 20%. Su base presuntiva, il report fornisce anche una stima del valore del Critical Spacing durante la lettura. Questo in considerazione del fatto che la sua estensione sarebbe aumentata nel dislessico visivo, come abbiamo avuto modo di ricordare nella sezione dedicata all'edomorfometria. Il Critical Spacing è calcolato come valore angolare che corrisponde alla performance massima al termine di un trend incrementale. Il calcolo del critical spacing presuppone che vi sia una tendenza migliorativa che poi si interrompe per stabilizzarsi o diminuire. Un algoritmo seleziona dalla presunta componente artefattuale il picco più verosimile. Questi sono alcuni esempi di computo del critical spacing in soggetti reali. Si noti come nell'ultimo caso la componente artefattuale è tale da impedire la stima dell'indice. Sulla base dei dati normativi precedentemente ottenuti, se il critical spacing registrato nel bambino è maggiore di quello normativo, il valore compare sottolineato. Infine, la stima dell'accuratezza lessicale, basata sul numero di errori, è riportata sotto il gain ed è rappresentata sul grafico di departure da barre scure. Le barre sono posizionate in corrispondenza del valore di spacing al quale l'errore è stato commesso e danno un'altezza proporzionale al loro numero. In questo esempio si osservi come essi siano distribuiti verso la parte più contratta dello spettro di anisotropizzazione. A completamento del referto vi sono due indicatori con le fattezze di un semaforo. L'indicatore di sinistra, riferito alla velocità di lettura come desunto dal cumulative reading rate, fornisce un'indicazione sulla performance lessicale del bambino, senza la pretesa di orientare verso una diagnosi di dislessia. Un compito, infatti, che non è di pertinenza neurostarmologica. L'indicatore di destra, invece, sulla base di tutti gli indici elaborati, suggerisce quanto può influire la componente viso-percettiva sulla disabilità lessicale del bambino in esame.